Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crema pasticcera alla Nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono latte, farina di tipo 00, zucchero, uovo, Nutella e vanillina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte. La farina di tipo 00 oppure l'amido di mais. Lo zucchero. L'uovo. E la vanillina. Ed azioniamo il bimbi per 8 minuti. Novanta gradi. Velocità quattro. Aggiungere la Nutella. Ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 4. La crema pasticcera è pronta. Trasferire in una ciotola, coprire con pellicola a contatto e lasciamola raffreddare. Crema pasticcera alla Nutella, ideale per farcire torte, bignè o crostate o come dolce al cucchiaio. Grazie e alla prossima ricetta!